Anche tu, come noi! Gourmita. E tu, che Gormita sei? Preparati a combattere! Scegli il tuo personaggio! Trasformati! Trasformati! E diventa un Lord dei Gormiti! Da giochi preziosi! Gourmita.